Sulle barre sia sui beat che sulle parallele come al solito Tu al bar a bere alleni bene solo il gomito a molti moito Io preferisco molto moto, tu per poco non sei un morto che cammina Complimenti bella linea, ti conservi sotto formalina Già la mattina fa il pieno non ha la macchina Temo renditi conto e formalizza che sei un rostame Se dieci piegamenti non gli riesci a fare problemi di peso Comincia con l'usare le scale al posto che l'ascensore per favore non ti lamenta Sudore tra steppe, sì, che è ipnotizzato dallo specchio e virato dalla ceretta Bronzato, piastrato e chi più ne ha più ne metta Femminizzato come semi d'indica, c'è chi ti indica Non perché sei figo, in verità hai perso la tua virilità Street workout, annulla tutti i tuoi impegni e spegni tutti i congegni e concentrati Niente scusa Dimostra che non sei un loser Falla diventare un'abitudine vedrai come utile Street workout, annulla tutti i tuoi impegni e spegni tutti i congegni e concentrati Niente scusa non sei un loser, falla diventare un'abitudine, vedrai come utile La costanza ripaga se vuoi aumentare la massa magra Ma niente sangrie e sagre di paese Nada, la domenica è sacra, mi concedo qualche sfizio Lunedì si ricomincia dall'inizio trazioni, piegamenti, non chiamarli flessioni Push up, pull up, squat X, di nomi ti sono nuovi TRX Pochi attrezzi ma buoni per i miei nomi, pochi scherzi ti muovi, ti butta fuori lo stress usare mani di resto del corpo mandi sms tutto il giorno e pollice da culturista per non parlare del polso, vai di corsa al pronto soccorso, dopo mezz'ora ti hai corso non so cosa pensare, sei giovane mangia, dimostri l'età del padre di tuo padre, mannaggia a te trova qualcosa che ti incoraggi La solta in accia sarà da esempio per altri street workout, annulla chi ti tuoi impegni spegni tutti congegni e concentrati niente scusa, dimostra che non sei un loser, falla a diventare un Abitudine vedrai come utile Street workout, annulla tutti i tuoi impegni spegni tutti i congegni e concentrati Niente scuse dimostra che non sei un loser Falla diventare un'abitudine Vedrai come utile Cambiati, rinasci nuovo, riparti da qui Migliorati se cerchi più sprint Cambia routine, trova motivi seri Per cui rinneghi ciò che eri ieri Domani non sarai più così cambia Cambiati, rinasci nuovo, riparti da qui Migliorati se cerchi più sprint, cambia routine Dal traguardo ottimo, sposta in avanti il prossimo Anche se ostico è un investimento a lungo termine e il mio messaggio è muovi il culo, un po' di attività fisica